Lei è Claudio Pandolfi. Sì, e lui è Rolando Ravello e insieme abbiamo letto e le ho mai raccontato del vento del nord? Di? Tower. <ride> Daniel, Daniel <ride> Cinque minuti dopo Come si chiama? Dieci minuti dopo Come si chiama chi? Quattro minuti dopo Leo, per favore, non offenda la mia intelligenza e il mio fiuto per Leo Dietro la fanfaronata del viaggio di lavoro turbolento E della benevolenza del meteo Il lamento per lo sfinimento L'annuncio di irreparibilità E il minaccioso augurio di buone giornate estive Non può esserci altro Una Come si chiama? Non sarà mica Marlène? Otto minuti dopo No, Ermi, eh, mi si sbaglia Non c'è né Marlène né nessun altro ho Solo bisogno di starmene per conto mio Le ultime settimane e gli ultimi mesi mi hanno lavorato. Devo prendermi una pausa un minuto dopo, una pausa da me? Cinque minuti dopo, una pausa da me stesso. Le scrivo tra qualche giorno, promesso. <ride> no, è bello a me fare, leggere gli audiolibri, mi piace un sacco. È, è bello perché viaggi. Era la prima volta in due, e in due è bello perché... Per esempio, una cosa che mi piaceva da morire, è che vedevo le espressioni di Claudia mentre io leggevo le email che, che, che leggiamo nel libro... E aveva la faccia di chi riceve una mail, no? Con quel sorriso femminile, bello. Sì, non si può venire fuori dall'interpretazione, è incredibile. No? Vorrei avere più spazio, vorrei poterla interpretare. Stupendo, prima esperienza, vorrei continuare a farne. Forse dov dovrei risolvere qualche problema di logopedia, qualche problema di corde vocali. Eh, consumo una quantità di caramelle al miele. Però se va bene a voi tre minuti dopo no, Emmy, non è un capriccio è un proposito ben ponderato lei mi ha semplicemente preceduto allora di nuovo, Emmy mi piacerebbe che la nostra relazione via email sfumasse in un appuntamento un unico incontro prima del mio trasferimento a Boston cinquanta secondi dopo un unico incontro Che cosa si aspetta? tre minuti dopo conoscenza senso di liberazione sollievo, chiarezza, amicizia, soluzione di un enigma relativo alla personalità alimentato dalle parole eppure indescrivibilmente spropositato nelle dimensioni, eliminazione di blocchi mentali, poi una bella sensazione, la miglior ricetta contro il vento del nord. Ho scoperto che c'è un sacco di gente che ascolta gli autolibri in macchina mentre viaggia, è bello perché poi improvvisamente fai compagnia delle persone che non conosci, che viaggiano con te, si fanno il trip come te lo sei fatto tu nel libro è da gusto sì, penso che sia proprio una formula vincente è addirittura innovativo, cioè è molto strano in, tra l'altro insolito non viene, non viene in mente ad esempio a me non veniva in mente che c'era questa possibilità e la trovo, in, grazie, mi avete veramente risvegliato un'idea perché non è che non ne sapessi l'esistenza, non ne conoscessi l'esistenza però ehm, non vedo l'ora di farlo tra l'altro cioè di essere un'ascoltatrice di audiolibri, audiolibri, non so neanche dirlo. Ritiene possibile che io avrò voglia di fare sesso con lei? Tre. Se la risposta è sì in entrambi i casi e se poi lo facciamo regolarmente. Una volta a settimana. Ma dai lampadina, gli do mille botte. Tu la senti? Eh, scusami. Ah. Eh. Buongiorno. <ride>